Le previsioni dicono che piove, ma questa pioggia poi come sarà? Qualche goccia pure grandinata, pioggia tropicale, tutto spazzerà. Se allagano le strade si intasano i tombini, ma tutto questo fango poi chi pulirà? Si perdono i raccolti e franano colline, e tutti questi danni poi chi pagherà? Change. Cla, cla, cla, climate change, cla, cla, cla, climate change, climate change! Fiumi, ruscelli, canali, torrenti, proteggili per tempo, mantienili puliti. Campi, foreste, montagne, ambienti, rispetta la natura, combatti nel degrado! Cla, cla, cla, climate change. Change. Clim, clim, clim, CLIMATE CHANGE CLAP CLAP CLAP CLIMATE CHANGE